ed eccolo qui ragazzi un primo raptor trovato finalmente ah, ah. Signori, signori, sì sì, sono arrabbiati, sono arrabbiati! Ciao a tutti ragazzi, qui è ForteGamer che parla e benvenuti in un nuovo video su Fortnite Oggi ragazzi, novità, novità, novità È uscita la patch 16.10 che ha portato diverse cose all'interno di Fortnite La prima, ed è anche probabilmente la più interessante, è stata l'aggiunta dei Raptors Ovvero di questi piccoli, veloci Raptor più o meno, all'interno di Fortnite Li scopriremo quando andremo a giocare poi il game Intanto però vi voglio parlare degli altri aspetti un po' più tristi di quelli che hanno fatto ci sono stati anche alcuni nerf alle armi Ed in particolare è stato nerfato il Primal Shotgun Quindi il fucile a pompa a ripetizioni <ride> insomma Dato che è stato diminuito il suo fire rate Ovvero quanti colpi spara al secondo Direi di non perderci ancora in chiacchiere Prima di iniziare col game voglio solo ricordarvi di inserire all'interno dell'item shop Il codice cardone forte. così come vedete in alto Oppure così come vedete a schermo Accettate e da ora ogni acquisto che farete mi farà ricevere una piccola percentuale Grazie mille a tutti quelli che lo faranno Non perdiamoci ancora in chiacchiere Andiamo in game Ok a parte anche alcuni accorgimenti grafici che hanno fatto Perché la mappa mi sembra molto più colorata E io non ho cambiato nulla nella saturazione o cose simili La zona in cui mi hanno consigliato di andare Per trovare i raptors è Vaping woods o comunque linee dintorni E tra l'altro vorrei provare anche i primal shotguns Ragazzi per vedere quanto li hanno nerfati Perché sono molto curioso di vedere come le hanno cambiate Ma probabilmente rispetto a prima faranno molto più schifo Scusami bro non avrei neanche voluto ma è, è stato un riflesso spontaneo Non ho fatto in tempo a fermarmi che l'avevo distrutto poverino Bro siamo best friend scusami non lo faccio più Perdiamo tempo ragazzi che il nostro obiettivo è trovare i raptors comunque Ok il fucile a pompa ce l'abbiamo qui Mi faccio prima la pozza grande e poi proviamo un po' a sparare Vediamo un attimo ragà Ok, ok La differenza si sente Mi aspettavo di peggio Bisogna vedere se hanno fatto anche qualcosa al danno Ma non credo Eliminare questi lubi potrebbe tornarmi utile Perché ho visto che i raptors Possono essere ammaestrati O comunque possono essere curati Con proprio le parti di carne Quindi credo che ci toccherà eliminarli Per esempio guardate ragazzi Per fare il primary rifle Come vi dicevo servono più materiali rispetto a prima Ora serve sia l'assalto Ma anche 6 pezzi di ossa invece che 4 Invece questo, Cloak Serve per avvicinarsi ai hai raptors senza essere attaccati Va bene anche con tutti gli altri tipi di animali Ma comunque direi di craftarlo Ed eccolo qui ragazzi, un primo raptor trovato finalmente Cavolo è davvero figo Io ho paura di avvicinarmi perché non ho capito bene come funzioni, no? Però sicuramente devo utilizzare questo oggetto Perfetto, in modo che io ora non sia tipo attaccato E per ammaestrarli devo tipo avvicinarmi e toccarli Esatto, tame, che in questo caso vabbè possiamo tradurlo Come ammaestrare, poi permettetemi la traduzione un po' così No, no tizio E c'è qua La safe ragazzi li distrugge Infatti credo che non riusciremo a portarcelo con noi Dai che c'ho questa bella costoletta Mano No, rip Rip Guardatelo, guardatelo Ti pareva l'unico amico che mi faccio Crepa Bro, e tu da dove sei uscito? Qua l'abbiamo sparato in due, poverino Cavolo, Ma come lo raggiungo? Si è cominciato a muovere per la safe, giusto? Voglio provare un po' il fucile a pompa Ma vedo se riesco Voglio prima però eliminarlo un po' Esatto, fagli un po' di danno perché se non è più forte come una volta va a finire che ce vado male io poi Brother, basta, mamma mia Modifichi Grazie, bella Pozze piccole non ne ha... Oh, questo che c'aveva qua? Madonna, mi stavo spaccando Un altro tizio di fronte Questo mi sente? Ma palesemente mi ha sentito io devo correre in safe, che sono mezzo morto. Ci tocca una bella nuotata fino in safe, eh. Sì, vabbè, ma che è qua, raga? La sagra proprio dei tryharder. Madonna, di Dio, che panico. Vabbè, ok, avrei dovuto sentirlo. Secondo tentativo, ragazzi. Ciao, brother. Bella brother Allora la prima cosa che ci serve sono le ossa Per craftare l'oggetto che ci permette di avvicinarci ai nemici Senza essere menati E eh, infatti raga io già ne sento un paio Là già sta un raptor Però sono certo che se mi avvicino La piglia male e mi comincia a menarmi sicuro. Ne sono due addirittura Ok ah, ah. Signori, signori Sì sì sono arrabbiati, sono arrabbiati Scappiamo non voglio eliminarli Oddio, non ci credo, mi sono buggato. Vabbè, mi sa che devo eliminarli, raga. Scusatemi, signorotti. Oh, ma fate male. Alla ah, faccia. Ah, grazie alle ossa. E quasi quasi le prendo da voi. Le prendo da voi e poi le riutilizzo con altre. Semmente mente imprenditoriale, ragazzi. A Raptor! Stavolta che la safe non sta da noi Gentilmente te fai eliminare Addomestichiamolo un attimo Perfetto Sei fantastico Ok ce l'abbiamo Ora voglio vedere se riesci in attimo a farti eliminare Cioè meglio eliminare qualcuno Ma non ci posso saltare sopra no? C'è un modo per cavalcare Raga io credo di sì Tipo devo craftare una sella <ride> Oh sì sì sì nuota nuota all'inizio Pensavo di no Ok nuota nuota Oh cavolo Ok ok ok ok ok ok Primal shot Cioè primal rifle Ok Ok ce l'ho Dovrei averlo fermo teoricamente. Ok. Ah, non mi ha colpito? Com'è possibile? Mi stanno sparando lui che cammina. Frate, fai un casino incredibile. Basta. Mammo, nah, Ma devo per forza avere la carne in mano per portarmelo via. Su, andiamo. Se non mi segue, non mi interessa, lo lascio indietro. Ah, sta un altro là, un altro raptor là. Un attimo solo che da maestro. Bella per te, brother. Vieni, vieni. Fermo. Fermo, attivo. Dove vai? Ok, ne abbiamo due. Perfetto. Tranquillo, bro, non ti tradirò mai. A meno che tu non resti in safe in quel caso Ah, posso domesticare tutti questi animali? Ma serio, faccio lo zopra te? No, e i lupi li devo per forza domesticare Vemenate? Vemenate? No, non, non vemenate, non c'è bisogno No, si stanno iniziando a menare, io lo sapevo Cavolo, forse il massimo di animali è 4 Probabilmente sì No, no, calmo Ok, abbiamo capito come funziona Ho capito come funziona Il massimo di animali è 4 Il massimo di animali è 4, ragazzi Questo seriamente non mi ha visto? Come mi ha fatto a non vedermi? Scusatemi oh Brother, ma è un joke? No mi ha visto, madonna di dio. Ma, ma dai! Ma qua siamo nell'età della pietra, questo era uscito praticamente da un militare Allora, stavolta voglio andare a The Spy perché voglio verificare due cose La prima è che ve lo sponino in tutte le zone primal Non solo, ovviamente, in quella in cui siamo stati a Vivi perché devo controllarlo E poi anche per provare il primal shotgun ora dopo l'aggiornamento Perché voglio vedere quanto effettivamente l'hanno nerfato Secondo me molto poco, però voglio verificarlo con voi cosa... cosa... Ok, scusa, un po' l'infamata ma dovevo Vai, finisci di rifiutarla, vai, vai, vai, non ti preoccupa, brother Mi spiace per te, scusami Ma prima ci ho fatto la stessa fine Ok, ora andiamo alla ricerca di qualche animale Creiamo l'oggetto che serve per addomesticare gli animali E poi dovrebbe essere tipo fatta, più o meno Io voglio cercare in questo game almeno di finire con un animale addomesticato ancora in vita è tipo folle, perché non solo devo proteggere me stesso, ma anche l'animale praticamente, dato che non aiuta. Però non è così folle come idea, dai! Ok, cioè, creiamo un attimo l'oggetto. Non lo voglio già indossare perché... Da molto fastidio quando si fai da ragazzi Se ce l'avete ancora addosso Ah tra l'altro Ma ah, approfitto. Grazie Eh fino ma Eh sì ma che ci frega Sono delle galline. Ma posso addomesticare le galline. Voglio addomesticare una gallina subito Oddio raga A dire la tutta è vero Nella zona qua intorno a The Spire Io tutti sti animali non li ho visti Proviamo a tornare a Vipi Woods E vediamo se lì ne troviamo Ma a sto punto credo di sì Credo che Vipi Woods sia una delle zone in cui più si trovano Ok ragazzi lì C'è un raptor Direi di avvicinarci Poi appena abbiamo fatto ce lo deviamo non ha senso tenerselo non Sei bello, non ti sei good, la cucciolo Vienci, dai, mi fa il cazzè Non sono palese, si bugga di nuovo e non riesce più a raggiungermi Fa la stessa cosa di prima Allora, bro, in safe No, no, qua, bravo In safe Vediamo quanti ne posso addomesticare Io prima mi è sparso che ne potessi addomesticare al massimo due Però mi provo di nuovo con tre Vediamo che succede Poi dobbiamo correre altrimenti li perdo di nuovo Allora, addomesticato uno Perfetto Avviciniamo 10 all'altro prima che iniziano a menarsi Quanti sono? Ora sono tre Ora me ne fa tenere tre Già mi si è praticamente bloccato un raptor Ah no, è, ripart è ripartito ok. Ah, ma dai mm. Dove? Ah, qua eh, questo se l'è perso proprio. <ride> ok, parlando appunto di sta roba epica, ce l'abbiamo. Grenade Shockwave Bow? E me lo levo al posto del P90, eh? Al posto del P90. Però ora vorrei curarmi. Come mi curo? Ragazzuoli, però dobbiamo andare. No, Dio santo, no, no, perché? Perché? Fa più rumore ora lo Shockwave Bow. Molto più rumore. Ma meno male che l'ho raccolto lo Shockwave. Sai, altrimenti sai come stavo ora? La stanno fightando e vabbè, lasciamoli fightare. Però. Questo tizio che stava qua me lo vorrei provare a eliminare. Ma oh, cosa? Sto dicendo clippatela, però. La situazione si fa un po' più critica. E credo che dovremmo mollare anche l'oggetto per addomesticare gli animali. Tanto. Ormai siamo verso l'endgame. Ora come ora col peperoncino e quest'arma sono tipo un ariete. Più o meno, è un ottimo paragone. ma io ho finito i materiali. Ah, stonks. Madonna di dio, non ci credo. Io ero convinto al 400% che questo fosse il boss per come si è teletrasportato, io non sto scherzando Il boss è ancora in vita e quel tizio sta scappando palesemente Uh carino Si sta avvicinando troppo? Stami lontano boss grazie Dai per quanto? Vabbè sopravvissuto credo al miracolo tipo Ok finalmente la safe si chiude su Woods. Quindi posso un attimo tentare A prendere qualche animale in più Uno calmi Non c'è bisogno di picchiarsi l'altro E no no ti prego lascialo stare no, Non vi menate ma perché Dammi il tempo Cavolo che non lo sopporto Sta cosa Quasi quasi l'oggetto qui per gli animali Me lo levo e mi porto la pozza grande Tanto ormai Fortunatamente è scarso dai Forse no. Devono venire entrambi in safe. E questa è sia una buona che una cattiva notizia. Whoops, Saman! Ho clappato Pure lui ci aveva il pompa leggendario. Però ti è andata bene. Ok, quindi, boys, l'aggiornamento 16.10 l'ho apprezzato. I Raptor, almeno per il momento, a meno che io non mi sia perso il fatto che si possono cavalcare, sono un po' inutili. Hanno aggiunto semplicemente degli animali all'insieme di quelli che c'erano già prima. Per quanto riguarda invece il nerf del Primal Shotgun, io forse ho giocato la modalità sbagliata, ma io non l'ho visto tanto. Del resto, ragazzi, vi ricordo solo di iscrivervi al canale nel caso in cui non l'abbiate ancora fatto, di attivare la campanellina. E poi ragà, mi trovate un po' su tutti i social Instagram, TikTok e anche sul sito Viola a fare le streaming quando capita Che dirvi boys noi ci becchiamo alla prossima